Ciao a tutti e benvenuti nel mio profilo, io sono Enrique e sono di origine spagnola. Sono qui per aiutarvi appunto uh, a far chiarezza in quelli che uh, sono i problemi che vi affliggono. Uh, da me non vi sentirete dire semplicemente se la persona ritorna, se vi chiama, se vi ama o se vi tradisce, però insieme andremo uh, a capire che so quelle che sono le motivazioni per le quali queste persone hanno poi determinati atteggiamenti nei vostri confronti perché molte volte dipendono da loro stessi ma molte volte possono anche dipendere dal loro background quindi da, da ciò che hanno vissuto che può far parte eh, della loro sfera familiare piuttosto che anche no quindi insieme andremo a vedere proprio eh, quali sono le motivazioni che portano questa persona a tradirmi? Quali sono le motivazioni che portano questa persona a trattarmi in questo determinato modo? E secondo me è un ottimo spunto per cercare poi eh, di capire come comportarsi no? a loro volta con appunto, la persona che ci sta, eh, che è cara al nostro cuore. E niente, sono qui disponibile secondo gli orari che troverete nel mio profilo. E se lo vorrete con me potremmo fare appunto quello che è un percorso in quanto eh, cercherò di, di lasciarvi sempre delle chiavi sulle quali lavorare in modo tale che possiate avere sempre il vostro percorso spianato senza ostacoli e, e come si suol dire ognuno è artefice del proprio destino quindi io farò sì che voi siate gli artefici di quello che sarà un destino possibilmente felice, sereno e positivo. Quindi vi aspetto tutti, vi mando un abbraccio virtuale e a presto, ciao!